Questa fa parte di un progetto europeo sulle stampe 3D, qualcuno di voi segue già i corsi online e quindi eccetera, che si conclude quest'anno entro luglio. Oggi lo scopo di questo incontro è proprio montarla, giusto? Montarla e poi cominciare a vedere come si taglia. Sì, iniziamo prima con Orazio sì. che ci spiega proprio il software e poi lui ci avrà preparato un modellino, ce lo prepara in diretta manderà a noi il famoso G-Code e stamperemo quello che lui, vero Razio, ha pensato. Sì, certo. Sì, benissimo. Allora, innanzitutto ciao a tutti, ciao ai colleghi. Mando in condivisione lo schermo. Allora, ditemi se vedete Tinkercad. Perfetto. Ottimo. Allora, sostanzialmente l'attività che faremo adesso a distanza è la creazione di questo semplice oggetto fino a, fino a raggiungere il famoso file G-Code da inviare direttamente a voi per la stampa dello, del prototipo. Eh, facciamo direttamente la creazione di questo oggetto, ci richiederà veramente pochi minuti. Eh, come potete immaginare si tratta di un, di un toro eh, dove ho tolto la parte sottostante, poi ho aggiunto un testo che ha questo andamento circolare, ho creato due fori, eh, dopodiché, ho esportato il tutto. Quindi proviamo a realizzarlo insieme. Quindi, ehm, per realizzare il toro, io ho utilizzato questo comando qui ehm, è rivoluzione svg, anche se poi, in realtà non ho, real non ho inserito il file SVG, eh, vado a sistemare i parametri. Vi dico la realtà, io adesso vado abbastanza tranquillo perché sono, mh, ho fatto diverse prove, ma eh, in realtà si tratta di fare poi un paio di esperimenti. Sicuramente l'angolo di rivoluzione non può essere 300 gradi, bensì 360, affinché abbia l'oggetto per intero. Eh, faccio una correzione anche sulle dimensioni, quindi non 1975, bensì 35 mm, premo TAB, Vado sull'altro valore e inserisco 35 mm. Per quanto riguarda l'altezza, il valore direi di 5 è un pochino, un pochino posso aumentarlo di un paio di millimetri, mettiamo anche 7 mm, va benissimo. Okay. E quindi questa è la mia ciambella, il mio toro. Eh, tra i vari parametri eh, vi consiglio di aumentare il numero dei lati, eh, per quale motivo? Perché mi dà la possibilità di avere una superficie un po' più levigata, quindi il numero dei lati lo aumentiamo. A questo punto abbiamo già il nostro toro pronto, dobbiamo tagliarlo eh, ed eliminare la parte sottostante. Vado direttamente in forme di base, prendo direttamente qui il mio cubo vuoto. Sappiamo che l'altezza di questo era 7 quindi l'altezza di questo cubo lo facciamo um, 3,5, 3.5. Eh, inoltre le dimensioni in pianta, cioè la base e l'altezza di questo rettangolo, possono subire un incremento così casuale, perché mi interessa semplicemente andare ad eliminare la parte sottostante. Eh, posso procedere con il comando di allineamento oppure semplicemente posso ottenere premuto questo e premo il famoso tasto D, ok? Così questo parallelepipedo poggia sul piano di lavoro, poi prendo il mio toro, premo sempre il tasto D eh, e quindi siccome entrambi gli oggetti sfiorano il piano di lavoro, sicuramente eh, questo qui sta tagliando a metà il mio famoso eh, toro. Seleziono entrambi e vado a dare il comando raggruppo. Ok, a questo punto premo il tasto D affinché questo oggetto venga riproiettato nuovamente sul piano di lavoro, quindi D. Per inserire il testo in maniera curva, quindi che segua questo andamento vado a recuperare il comando in generatore di forme, questo qui, che si chiama parole curve. Lo posizioniamo qui, eh, sicuramente il testo deve essere modificato, e noi in questo caso lo chiamiamo Polo Spazio Europa. Ok, Polo Europa. Devo chiaramente ottimizzare adesso tutti i parametri che entrano in gioco. Cominciamo con queste dimensioni. Io inserisco qua dentro 23, tab e 23. Questa è la prima correzione. Dopodiché devo intervenire anche sull'angolo, quindi non 180 gradi, ma eh, siccome deve fare un, un giro completo, eh, mi verrebbe in mente da, di inserire 360. Eh, facciamo la prova. 360 comunque vi dico che non è il, il valore corretto, perché la lettera A andrebbe ad eh, incollarsi con la lettera P. Okay? Ci vuole un po' di tempo per elaborare il tutto. Quindi io nei miei esperimenti ho provato il valore di 330 ed era un valore abbastanza... Buono per i miei lavori, poi ho cambiato anche questo qui dimensione punto approssimativo, che sarebbe la dimensione, e lo possiamo impostare a 23. Ok, quindi aspettiamo sempre che eh, si elabori il tutto, ok. Faccio un controllo. qua eh, Le dimensioni sono andate un po'. Sono un po' scombinata. Eh, raggio, questo qui possiamo anche rimpicciolirlo, proviamo 15. Ok, eh, l'altezza, proviamo a mettere anche un valore di 4,5, 5, proviamo con 5. Ok, adesso la scritta è estremamente strecciata, vedete che non, abbiamo 19 e 36. Eh, possiamo impostare il valore di 30, circa, 30 tab, 30 tab. Ok, scusate, mi è cascato un pezzo. Allora, quindi abbiamo il valore di eh, 30 e 30. Eh, C'è un problema qui, e, eh, Polo, Europa. Vedete che si eh, attacca un pochino il testo, quindi per sistemare questo uh, problema posso intervenire un po' anche con uh, la spaziatura. O ancora eh, intervenendo su questi valori. C'è scritto arco 330, proviamo a inserire anche 320. Ok, ehm, vado a si sistemare questa scritta sopra il mio oggetto. Quindi, capite bene che si tratta di utilizzare il comando allinea: utilizzo il comando allinea, eh, allineo asse con asse, asse con asse. Ok. E quindi la scritta è sistemata. Vado a fare un controllo. E vado a vedere se per esempio nascono delle zone anomale dove il testo si interseca con eh, il toro. Qui vedete che va tutto perfettamente bene. Ehm, C'è da capire se questa altezza è eccessiva per il gadget che devo realizzare o meno. Allora vado a abbassare un pochino. Quindi seleziono la scritta. Posso cambiare il valore dello snap quindi lo inserisco per esempio a 0,25, quindi un quarto di millimetro, tengo premuto il tasto control e vado giù con la freccia. In questo modo posso anche regolare il tutto. Eh, qui bisogna stare un po' attenti, perché se fate una, un lavoro di questo tipo, dove il testo è leggermente eh, estruso, no? quindi il valore è veramente piccolo, rischiamo che la stampante eh, possa... Eh, Fare un, diciamo, un impasto unico qui e combinare un pasticcio, cioè va a fondere queste parti. Allora l'ideale è quello di eh, tenerlo, scusate, di portarlo un pochino verso l'alto, quindi qualcosa di questo tipo. Va bene, allora eh, abbiamo ancora qui un problema: la scritta qui sotto è eccessiva, quindi posso fare anche in questo modo. Posso prendere il testo, il valore 5, lo riduciamo per esempio a 4. Vediamo cosa esce fuori. Ok, sempre contro il freccio verso l'alto, regoliamo il quantitativo di istruzione. A questo punto abbiamo finito. Bastano, devo realizzare semplicemente i fori, ne realizziamo un paio quindi vado semplicemente qui a eh, forme di base, prendiamo il famoso cilindro negativo, lo inserisco qua, eh, cambio le dimensioni, eh, potrei impostare circa 4 mm di diametro, tab, 4 mm di diametro, ancora eh, invio, eh, opto per una vista eh, ortometrica, quindi dall'alto, in questo modo, Prendo questo elemento e lo vado a posizionare qui. Abbiamo ancora un, pro un problema qui dentro, Europa, Polo, no? In questa zona qui dovevo aumentare un pochino lo spazio, però adesso ci provo, vediamo cosa esce fuori. Ok, così non mi piace tanto, cambio un pochino il valore di 3,20, proviamo a mettere 3,10, 310 gradi, quindi... Ok, sì, adesso ho aumentato un po' lo spazio fra le due parole, quindi direi che è abbastanza soddisfacente. Questo elemento quindi lo posiziono qui, con Alt premuto posiziono un altro elemento qui, quindi come vedete vado tranquillamente a occhio, non mi sto facendo troppi problemi. Posso selezionare il tutto e vado a raggruppare i miei elementi. Fin qui è tutto chiaro? Ci sono domande? Io vi sento con una, un eco terribile, quindi non so se voi mi sentite... È colpa dell'aula, scusaci. Comunque sì, okay. È tutto okay, ok, è chiaro. Va bene. Allora, una volta che siamo arrivati a questo punto, posso prendere questo oggetto qui e eh, prepararmi per avviare la fase di stampa. Eh, cosa faccio? Seleziono l'oggetto. Io qui ne ho due, quindi questo qui lo posso anche eliminare per il momento, non mi interessa prendo questo oggetto qui e eh, vado sul bottone esporta. Mi chiede se voglio esportare tutto il progetto o la forma selezionata, quindi volendo potevo anche mantenermi l'originale, no? Così siamo più tranquilli, quindi seleziono questo. Esporta in eh, forma selezionata file STL. Vado qui sopra. Ok. Quindi io vi devo condividere anche lo schermo del eh, mio desktop adesso. Quindi Vi faccio vedere un po' cosa ho fatto. Nuova condivisione. Schermo. Condividi. Ditemi se vedete anche il desktop. Ok, grazie. Allora, a questo punto io sul desktop ho il mio famoso file STL. Lo vado a rinominare, lo chiamiamo ehm, Polo. Ok, eh, adesso devo passare dal eh, famoso file, diciamo dal famoso software di slicing, cioè devo affettare questo oggetto e ottenere il G code. Io avevo scaricato in precedenza il software slicer, quindi è un programma open source. Quando andate sul sito, ok, eh, scaricate qui direttamente scarica adesso. Vi chiede la versione, se lavorate con Linux, Windows o Mac. In questo caso ho scaricato la versione per Windows. Mi chiede se voglio la versione a 32 bit o a 64 bit. Ovviamente, se, credo che ormai siano quasi tutti i sistemi a 64 bit, quindi qua blocco, ma sostanzialmente scarico il programma. Sto scaricando una versione zip, quindi è, una, è tutto zippato. Quando vado a scompattare... Il programma ottengo questa cosa qui ho tutti i miei file di sistema quello che a me interessa è questo qui slicer.exe posso fare un, semplicemente un doppio clic e lo faccio partire a questo punto ho un altro aspetto da valutare devo dire al software di slicer che voglio utilizzare una stampante specifica quindi Andiamo. Se va, ok, è partito bene. Eh, stavo dicendo, devo dire al software di Slicer, eh, a Slicer che devo utilizzare una stampante specifica. Se vedete qui dentro, io trovo già la possibilità di scegliere la stampante, quindi Kiwi 3D oppure altri modelli, addirittura la possibilità di scegliere il tipo di filamento o la qualità di stampa. Questi parametri qui normalmente dentro Slicer non sono presenti, quindi cosa bisogna fare? Bisogna, necessita andare qui dentro sul, sul sito della Sharebot, in questo caso, e si vanno a scaricare i profili, questi qui. In realtà lui propone già delle versioni di Slicer con i profili incorporati, ma è una cosa diciamo... Quindi potete scaricare slicer e profili direttamente insieme dal sito della sharebot, oppure potete scaricare slicer dal sito della slicer e i profili dal sito del, della sharebot. Scarico in questo caso io per esempio profili sharebot per slicer, vado qui dentro, eh, chiaramente ho scaricato questa cartella, adesso apriamo, e dentro ci sta un file.ini questo. Ok? Adesso devo prendere questo file e devo dire a Slicer ehm, di, eh, di mettersi in contatto con questi profili. Quindi l'operazione l'ho fatta in passato, però vi faccio rivedere un po' qual è la procedura. Si va su file, qui dentro c'è la possibilità di, eh, di importare un file di configurazione. Configure from gcode file. No, scusate, eh, aspettate. Qui... E carica la configurazione load config e lui mi chiede appunto un file.ini quindi vado dentro la mia cartella di lavoro quindi porlo Europa eh, stampata scusate ultima lezione e vedo che qui dentro ho il mio profilo quindi seleziono il profilo e dico apri dopodiché posso riavviare Slicer. Quindi sostanzialmente cosa ho fatto? Facciamo un piccolo ripasso. Ho scaricato Slicer dal, dal sito ufficiale, versione 64 bit. Poi ho scaricato il profilo dal sito della Sharebot e me lo trovo qui, l'ho conservato. Successivamente apro il programma di, Slizer, di Slicing, quindi Slicer, e dico file, carica configurazione, seleziono il file ini che interessa a me, quindi in questo caso... Eh, lo prendo questo e dico apri. Io non, non faccio questa procedura perché l'avevo già fatto in precedenza. Una volta che questa operazione è andata a buon fine, possiamo caricare il nostro famoso STL all'interno del software di slicing. Quindi ehm, posso trascinare direttamente il file così, okay? oppure posso fare file import qua open STL, quindi da qui e vado a raggiungere il file e lo apro, quindi è indifferente. A questo punto il nostro oggetto deve stare posizionato chiaramente dentro il piatto di stampa. Siccome ho caricato i profili, il programma già riconosce il piatto di stampa della stampante in questione, che è una Kiwi 3D, ehm, quindi veramente ho pochissimi parametri da gestire. Quindi cosa devo scegliere? Il tipo di stampante, Kiwi 3D. Che materiale devo utilizzare? PLA. Qualità. Ora, cosa sono questi elementi qui? Cioè Love, Medium, High, eh, TPU e Simple Mode. Sono dei profili, dei preset che qualcuno ha creato ad hoc per semplificarmi la vita. Eh, è chiaro che potrei utilizzare Love per fare delle bozze, qualcosa di estremamente veloce, quindi eh, scarsa precisione, scarsa accuratezza e tempi di stampa molto veloci. Oppure posso andare a, a selezionare un livello un po' più alto per avere qualcosa di più curato nei dettagli, eh, chiaramente impiegando più PLA probabilmente e impiegando più tempo in fase di stampa. Il TPU lo lasciamo, è sostanzialmente giusto per curiosità, il TPU è un materiale gommoso, quindi se dovete stampare degli oggettini morbidi potete utilizzare il TPU. Io nel mio caso utilizzo il valore medium. Il nostro oggetto è posizionato qui eh, e tra le varie cose di estremo interesse è l'area che c'è in basso a destra. Infatti se seleziono l'oggetto e vado a guardare qui sotto, vedete che ci sono scritti dei valori 35, 35, 4,5, ovvero mi sta indicando i valori del cubetto o del parallelepipedo in questo caso che racchiude la mia forma. Posso fare delle operazioni di questo tipo, per esempio, seleziono l'oggetto, mi sono reso conto che ho commesso un errore in fase di modellazione, non voglio che sia esattamente 35, ma lo voglio rendere un po' più grande, quindi voglio scalare il mio oggetto. Tasto destro, scale, uniformemente, e lo ingrandiamo, per esempio, dal 120%. Adesso, se andate a guardare qui sotto, trovate i valori di 42, 42, 5, 40 un parametro tra parentesi, il 120%, perché l'oggetto è stato ingrandito. Altri aspetti interessanti del software Slicer sono questi bottoni qua sotto, 3D, ed è la vista su cui sto lavorando. Poi ho vista 2D, che sostanzialmente è un'immagine dell'oggetto. Preview è quella più interessante, soprattutto per finalità didattiche. Infatti potete tranquillamente fare vedere ai vostri studenti, spostando questo cursore, come l'oggetto viene realizzato. Quindi potete fare anche un'animazione, registrando lo schermo, di come l'oggetto verrà realizzato. Quindi ci sono i vari strati, strato su strato, fino a raggiungere la parte sommitale. Qui dentro prendo spunto di una cosa molto interessante. Vedete questo quadrettato che c'è qui dentro? Questo. questo qui si chiama infill, eh, che significa riempimento. Ed è uno dei parametri più importanti che ci dà la possibilità di eh, gestire sia la velocità di stampa, quindi se questo diventa molto, eh, molto diradato, molto largo come, come passo di maglia, allora l'oggetto si stamperà sicuramente velocemente, ma d'altro canto diventerà anche più delicato. Questo infill potrebbe addirittura raggiungere il 100% e quindi l'oggetto eh, viene stampato tutto pieno, quindi tutto pieno di PLA e non semplicemente con questo vuoto. Ehm, alla fine abbiamo layer, dove qui abbiamo l'animazione di quello che succederà. Quindi questo è il primo layer, la stampante stamperà questo, che è semplicemente una, un giro di supporto, di, no, di no, scusate, supporto, di, di controllo, poi inizierà a stampare questa base qui, che sarà a contatto col piano di stampa, e poi strato su strato inizierà, a lavorare in questo modo, fino a fare l'ultimo layer. L'ultimo layer layers, che consiste proprio nella parte sommitale della scrittura, a questo punto abbiamo finito questa parte. Eh, vi faccio notare, però, che mh, possiamo andare a gestire eh, qualche altro parametro. Vedete qui dentro dove c'è scritto medium? Se io clicco sulla ruota dentata, entro in una modalità un po' più avanzata, dove posso andare a gestire tutti questi parametri che compongono appunto la mia stampa. Eh, per esempio, posso decidere l'altezza del layer, oppure il primo layer che spessore deve avere. Questo è interessante, perché eh, di, di tutti questi parametri vi dico pochissime cose, le cose più importanti, se, secondo me, dal mio punto di vista. Eh, la macchina sta lavorando facendo layers da 0,2, tranne il primo che è realizzato con uno spessore leggermente più elevato per favorire eh, diciamo, l'incollaggio del PLA con il piatto di stampa. Eh, ci possono essere dei, dei piccoli dislivelli e quindi il primo strato viene realizzato in maniera un pochino più abbondante per sopperire a questa mancanza. Poi abbiamo l'infill e qui posso decidere la tipologia lineare oppure addirittura posso scegliere un sistema per esempio a, a nido d'ape posso decidere la percentuale se io cambio il 15% decido di mettere per esempio il 90% ok? e salvo il profilo sto modificando quello il profilo medio in questo modo no? quindi se io vado a salvare in questo modo medium lo chiamiamo per esempio 90% così lo salvo con un nome differente. Adesso posso ritornare dentro il piatto di stampa Plater, qui sopra, e se vado a guardare la preview, vedete che internamente tutto è estremamente fitto. Perché prima era al 15%, adesso è al 90%. Quindi eh, l'oggetto chiaramente sarà più resistente, o, ehm, diciamo, impiegheremo più PLA, consumeremo più PLA, e I tempi di stampa si allungheranno sicuramente. Eh, cambio, non voglio il medium 90, no, rimetto il medium normale e a questo punto posso, vedete il cambio, posso esportare il mio famoso G-code. Ci sono domande fino fin qui? Di riempimento. Allora, se, vi, vi, se sono oggetti decorativi e altro non ha alcun senso farlo pieno, è solo uno spreco di tempo e basta. Per cui eh, di solito rimanete intorno al 25-30% massimo, eh, ecco, dipende dall'utilizzo dall che ne fate. Esempio, dovete fare un fermaporta, ok? La porta continua a sbattere e volete il cuneo per fare il fermaporta, sto facendo un esempio, eh? Eh, ovviamente quello lì avrà una resistenza meccanica perché dovrà uh, fermare la porta allora in quel senso avrà un utilizzo meccanico per cui potete anche esagerare nel dargli 80-90% okay? se invece state costruendo il pupazzetto con uh, decorativo per, uh, per Natale o per Pasqua non ha alcun senso è solo perdita di tempo e di materiale ok allora, quindi abbiamo visto questo discorso del, dell'infill, poi il programma Slicer all'interno ha tanti altri comandi, alcuni molto interessanti, per esempio potete tagliare l'oggetto, quindi qualche mh, lavoro potete eh, farlo anche mh, diciamo, nel, nella fase prima della stampa, anche se mh, a livello didattico sembra secondo me più conveniente passare da una, da una modellazione accurata e poi si, si, si fa tutto il workflow lineare. Allora, a questo punto eh, siamo arrivati al momento di esportare il famoso G-Code, quindi abbiamo controllato, abbiamo sistemato tutti i nostri parametri, quindi questo è il nostro oggetto che verrà stampato, vedete già l'anteprima del piatto di stampa, se volete per esempio stampare in un colpo solo più oggetti potete anche duplicare questo, quindi mirror lo faccio specchiato, lo posso ruotare, ehm, quindi posso incrementare le copie, ridurre le copie, quindi dico voglio fare due copie di questo oggetto, oppure questo lo possiamo mettere centrato. Detto ciò, esportiamo il famoso G-Code, quindi vado qui, export G-Code, quindi sotto, in questa zona, ehm, e decido di salvarlo sul desktop. Salvo, Chiudo, vado sul desktop e trovo questo file qui, eh, polo.gcode. Adesso qui mi fa vedere l'icona di, di, di, di NOT, perché in passato ho a parto questi file con NOT, adesso ve lo, voglio, mh, ve lo voglio far vedere proprio dentro NOT, perché è interessante. Quindi questo qui è il file che dovrò mandare alla stampante. Quindi questo file G-Code, adesso ve lo manderò per email, probabilmente, eh, voi lo caricate sulla schedina SD della stampante e lo stamperete. Se aprite questo file con l'editor di testo, scoprite delle cose interessanti. Alcune cose sono estremamente mh, tecniche, sono tutti i famosi parametri di stampa, eh, eh, questi codici EMG sono del mh, codici macchina, eh, quindi la macchina capisce se deve muovere un motore piuttosto che un altro, tutte le coordinate x, y, z, la z è chiamata e-elevation, se andate proprio in basso, in basso, in basso, c'è una cosa interessante, adesso vediamo se riesco a trovarla. Eh, ok, qui, dove iniziano i punti e virgola? C'è filamento usato e total filamento, eh, a noi quello che interessa è questo qui, filamento utilizzato. È un parametro, ehm, diciamo, un po', un po' grossolano, non è estremamente preciso, però ci dà la possibilità di, di capire anche quanto PLA stiamo consumando. Sostanzialmente, lui ehm, ipotizza di impiegare... Eh, mille mm quindi circa un metro di filamento per stampare questo oggetto ovvero 2,5 cm3 di materiale quindi questo può essere interessante eh, se avete progetti estremamente complessi, per esempio che volete mandare presso i centri stampa potete anche prendere il G-Code lo caricate su siti che vi fanno il preventivo partendo dal G-Code quindi voi mettete il G-Code fanno la stima del costo e vi dicono anche quanto viene a costare quel, la stampa di quel lavoro. Detto ciò, io posso mandare adesso questo file, quindi stacco la condivisione, interrompi condivisione, quindi vedete me adesso, apro, anche, anche semplicemente Whatsapp, non è estremamente tecnico, ma ci accontentiamo anche di questo. Eh. Roberta lo mando a te? Ok, quindi il file G-Code è stato inviato. Stiamo parlando, eh, colleghi, di un file di 482 KB, cioè qualcosa di estremamente leggero. Quindi eh, non, non sono dei file pesanti da spostare da, da computer a computer. A questo punto il G-Code va caricato dentro la scheda SD e si avvia la stampa. Così. E. Ok, prendo la parola io adesso, grazie. Se sì, conto. io resto in collegamento e vi seguo. Io avevo la, la schedina inserita, ho passato il tuo G-code all'interno del, dell'SD, per cui dalla, dalla Sicilia, di, è arrivato fin qui a Bosco e adesso tocca a noi arrivare a stampare il tutto. Quelle che avrete in Sono bianche. Sono bianche, questa, questa ha una struttura trasparente. Quindi io vedo quello che succede, però posso anche entrare nella struttura stessa e mettere lavorarci, metterci le mani. L'unica parte, diciamo così, un po' più. Ehm, stare attenti è la parte qui, l'estrusore, perché raggiunge i 200 gradi. Ok, quindi accendiamo la nostra stampante, direttamente così. Qui ho il mio PLA, però ovviamente, come per una stampante normale sa delle cartucce, per la stampante 3D serve inserire il filo, il PLA. Che è tutto in vegetale, esatto. quindi non è plastica. Esatto, quindi, usando quest'altro pulsante che c'è qua, lo premo, semplicemente premendolo, io ho accesso al, al menu, in particolare andrò su prepara, da prepara scelgo il cambia filo, eccolo qua, cambia filo, E cosa succede? Che lei si riscalda al punto giusto perché poi possa inserire il filo, vi far vedere dove è. Nel frattempo, che lei si scalca... Allora, siccome dovrà portarlo a 200 gradi, anzi più di 200 gradi, circa 230, per riuscire a far sì che sia veramente caldo, abbiamo del tempo. Non sprechiamo questo tempo e ci prepariamo per stampare. e Quindi sì. prepariamo sì. il piatto di stampa. Eh, il piatto di stampa è fermato con queste due graffette, ed è sostanzialmente una superficie in vetro che possiamo sfilare, ok? Mm. Allora, eh, il vetro è fatto per poterlo pulire facilmente, mm. eh, per poter usare dopo qualsiasi strumento per riuscire a tirare via il pezzo, eh, ma dovremmo per garantire un minimo di adesione al piano. È vero che Orazio ci ha fatto vedere che Slicer fa già il primo piano pieno per uscire ad attaccare il pezzo, però diciamo che in questo caso con l'oggetto che abbiamo fatto ha una superficie piatta, bella aderente, ma non sempre è così, pensiamo magari a un pupazzetto, pensiamo magari a qualcosa che appoggia poco, dobbiamo cercare di aumentare la superficie, l'adesione sostanzialmente. Ed ecco quindi che il trucco, il trucco magico, uno, un prodotto che era, noi pubblicizziamo adesso perché... Eh, un prodotto che era in fallimento che usavano solo le anziane, perché provocava la perdita dei capelli e ne avete un chiaro effetto su di me, eh, è tornato in alto grazie ai maker, eh, perché nelle stampate 3D questo va benissimo. Allora, si potrebbe, alcuni usano la colla stick, però la colla stick fa troppo spessore per cui se mettete la colla stick, tipo la UV, eccetera, eccetera, è sempre per mortar noi. È che ha okay. okay. okay. per cui giro mm -hmm. sta Attenzione, mm -hmm. mai all'interno! Mai all'interno. Curiosità, eh, si parlava di colla. La colla è le base d'acqua. No, no, no. no. l'acqua. L'acqua, fantastica, okay. ce l'avete già. È la quella strada. quella l'acqua. Quella solo, Non pensate di mettere altre latte. Il filo, Ma qui c'è una fessura spingo verso il basso è come uno, uno stampofino per cui lo inserisco e lei inizia a tirare il filo se io lo scego e scenderà fra un po' da qui che esatto, sciolto ecco, quando ho deciso che eh, è infilato bene ne ho abbastanza blocco semplicemente premendo qui ok? quindi la stampante va a in home, a casa sua, diciamo, ed è pronta per stampare. Allora adesso prendo l'SD mm -hmm. nella quale ho il G-code, ok? Non faccio altro che infilarla nella stampante. Aspettate mm perché -hmm. non ci vedo. Non ci vedo? No, però l'ho fatto. Ma ha una fissura. Sì, sì, sì ecco, ok quindi torno nel mio menu questa volta premo sempre una borsa e vado a scegliere SD. SD card menu ok qui per scendere con la freccetta non faccio altro che girare in senso orario o anti-orario premo per dare l'ok okay, premo scelgo il tipo di materiale, in questo caso la do l'ok okay, e, e poi vado a scegliere il nome del, del file il nome del file nostro è questo qui prova gcode no polo questo, qua. questo qui via? e la stampante si prepara per la stampa Come vedete, potete capire, la temperatura dell'estrusore in questo momento è a 183. gradi, partirà la stampa quando sarà arrivata a 220 gradi, la temperatura profonda del PLA, e inizierà a fare tutti i suoi strati in base appunto al G-Code che ha ricevuto al programma che ci ha mandato il nostro amico Razio. Ci siamo quasi? 110 ci vuole PLA sta un PLA è un polimero quindi è il acronimo inglese il primo sta per polimero l'Attic è un polimero digitale fa il suo primo e poi adesso basta facciamo e il tempo lo segnala il tempo di lavoro? Eh, il quindi, no, il di ti dà la percentuale però. Però esatto. sta dicendo che in questo momento esatto è il, è il 2% della, della quindi, stampa. Più o meno allora, il eh, programma di ecco. slicing dà una, una stima okay. del okay. tempo che ci piega così come il materiale. No? Prima un l'ha detto che dava mille millimetri quindi insomma dava un metro di filo. Sapendo quanto costa, quanto costa la bobina potete fare un valore economico di dà una stima, non prendete la parola volata, cioè non permette un appuntamento in base a quello che dice lo slicing, la percentuale qui è un po' più attendibile, perché va a leggere il G-Code per cui sa le, a, che, a che punto sarà Si può far lavorare in lume di notte quando si va via o si allora, eh, può Allora, io ho sempre lanciato le stampe di, di notte, di, di sera, di notte, eh, sì, ovviamente quando in tutto è bene, no? se salta la corrente, ciao, ti ritrovi la mattina dopo bloccata. Eh, tendenzialmente eh, sono quelle quella l'eventualità si sì, ecco, cercate di mantenerle in un locale comunque areoso noi non siamo un filo piccolo perché comunque a 200 gradi di temperatura certo. per cui insomma eh, allora. Cioè, ecco, non lo metterei con una pila di foglio intorno, sì, in una stanza da sola, Il fatto che si possano introdurre le mani, c'è cioè qualche posto pericoloso per i bambini? Come ha detto giustamente Roberta, l'unico punto, che però c'è la circolare è l'estrusore da dove esce Perché fuori e il problema. Appena... Ok, allora, ecco, altri. poi tenete conto che ci sono delle, delle ghiere, per cui ovviamente se io metto la ditina, il ditino sulla ghiera, Sperciata. sul meccanismo, si schiaccia. Ho una vita senza fine là dietro. Ecco, diciamo che se rimaniamo fuori dal cubotto è meglio. Sì, sì, okay? sì. La loro versione però mi sembra che abbia le pareti bianche. Sì, adesso la vediamo. Scusate. Allora, rivolgeremo la, la vostra stampante, che non è così. Sì. questa sì. modella simile. È uguale, solo che cambia la copertura. Qui è trasparente la vostra, adesso vedete invece cambia, si evolve anche la stampante. È bianca, di quello Prendi quello hai fatto? Mm? uguale, uguale, sì, sì. Allora Allora, piccoli spostamenti nessun problema, però è logico che questo tavolo qui è molto stabile, nessun problema. Se è su un tavolo ballerino Bene, siete pronti Adesso sì, ci siamo, facciamo sì, la boxing, vediamo come si muove. Bisogna... Anche per me bisogna andare a cercare... Ah, bene... Ma ok, scusate, per noi possiamo... Allora, allora, andiamo a cercare... Se volete vedere come funziona, perché è interessante... Sì, sì, sì, sì, sì prego. no se uno pensava che di se uno pensava che fosse un se uno che un uno se che fosse un po' di scuro, se uno il che fosse un po' di scuro, se un un un effettivamente l'area di stampa la la 30, la 30, deve essere massimo 2020, 31, il piatto di stampa di stampa di stampa di no, stampa di stampa di stampa di stampa di stampa di stampa si stampa di stampa di stampa di stampa Thank you. questa perché è quella che rimarrà nel C, voi ve la daremo in dono santo, okay? per cui non vi preoccupate, non sto offrendo nessuna delle vostre... no no, ma se volete vedere più... no, no, perché se vi è la portata oh, okay. no ci <ride> affrettiamo... <No. ride> oh, ci ho provato ragazzi! allora, Damià... <ride> allora, prima cosa che trovate all'interno è questa scatola, che è una scatola importantissima, perché trovate questa parte che vi servirà per montare il porta bobina che è all'interno, il prodotto, <ride> allora, ovviamente il cavo per alimentare la stampante, eccolo qua, poi trovate anche la pinzetta, il vitrino, da mettere... Come piatto di stampa, okay. le mollettine, le graffette per ah, ancorarlo, okay. e poi trovate alcuni attrezzi, beh, un taglierino, un cutter, un cacciavite e poi questo scovolino, piccolino così, che vi serve per pulire. Quando la chiudete per, e sapete che rimarrà ferma per un periodo lungo, come può essere, ad esempio, la vacanza estiva. Fate sempre una pulizia, ok? Come fosse, mi chiede lo scomurino per i denti. <ride> C'è passata l'interno del scusore, pulitelo bene. E il PLA, anche quello, lo conservate in un sacchettino chiuso, sigillato, quando non lo usate più, così evitate che si deteriori, si senti... Sì. È meglio è il frigorifero o la temperatura? No, no, temperatura. No, temperature... eh. no, temperature... eh. Però ti senti molto caldo. Però chiuso, però... l'unico minaccio è la burra. Essendo eh. okay. più l'imperità. Non no, è il caldo. Non è il c'è la lacca, oh, lacca. E non dentro la scatola, ma molto consigliato una spatolina normale per togliere il, il pezzo quando è finito, per cui questa non è inclusa no. nella scatola. No. Ok, ci siete fino qui? Bene, allora dentro la scatola avete già una bobina di PLA, una no. bobina, due bobine, no, no una nella scatola e una nella scatola. Ah però, una nella scatola, no, scatola. quindi ne avete due in totale, una nella scatola e una parte ok eccola qua allora questo qui è vedete è cambiato nella prima versione noi avevamo un parallelepipeno questa è la nuova versione ok? per cui questo qua sostanzialmente è il porta PLA Sì, esatto, Per mezzo, qui va infilata la bobina, aspetta che seconda ora, non aprile. Sì, infatti bisogna fare solo le fascette, eh. è per quello che siamo adentrati nella moto. Dentro c'è già un pezzo stampato, è quello che hanno usato per fare il test, e perché ovviamente per, per darvi una cosa che è già stata testata, esattamente come le automobili prima li fanno fare un giro per vedere se va tutto bene, la stampante 3D ha già un oggetto, un oggetto stampato. Per cui questo qui è stato un test che viene fatto proprio per calibrare la stampante, per vedere se è calibrata. Non a caso abbiamo fatto il, il polo a circonferenza, perché uno dei pezzi più difficili da stampare per la stampata è proprio la circonferenza. Se fa il cerchio perfetto, vuol dire che è tutta regolata correttamente, se lo fa un po' oroide, vuol dire che ci sono le cinghie da sistemare. In quel caso, non è un problema. Ok, eh, come vedete, è già tutta montata. Vedete che l'unica differenza che hanno fatto è stato cambiare il il, il, la trasparente al bianco secondo me è meglio perché è ancora di più l'idea della compattezza, di più l'idea del volume per cui viene meno fatto di metterci forse le mani però vedete che comunque è ancora previsto il passaggio bene, non è previsto neanche lì lo era, dietro dove c'è l'abite senza fine ok, dove il piano va su e giù e potrebbe schiacciare ok, permette di dire una cosa, sono dirigente delle golosine, sono anche RSPP e di, di, di aggiungere due cose sul documento di valutazione dei rischi rischio elettrico rischio termico e quello del taglio proprio un addendum secondo me va fatto è una cosa meravigliosa però ci mettiamo ai vostri dirigenti di mettere spiegato, di aggiungere, aggiungere eh, sì, perché, no no no ma anche i ragazzi va sì. spiegato semplicemente No, va proprio, proprio aggiunto anche nel nostro DVR un addendum per questa cosa qua che ovviamente non c'è elettrico Casomai lo preparo io un pezzettino, lo do a Stefano e ve lo gira e lui lo proponga. Bene. bene, quindi come vi detto funziona, c'è solo da tagliare le fascette. Finita. Il vetrino non c'è qui ma è nella scatola che ho fatto vedere prima Roberta. Eh, qui c'è già una, una pinzettina, le avete alzate due là dentro, la fermate e basta. Eh, finito, la scheda SD non è montata, ma... è una cosa che le altre sono già, già inserite. Ah ok, nelle altre vedete già inserite. c'è anche un input, oltre alla, alla scheda SD c'è anche la possibilità di mettere un input a cavo di rete, sì. robe così, per farmi Sì, c'è C'è una USB. Eh, Consiglio spassionato, sì. se potete usate sempre la scheda SD, okay. vi spiego il perché. Eh. Perché se attaccate la USB dal computer eh. è un, un cordone umbilicale. Quindi la legate eh. e la bloccate al computer, nel senso che se il computer, ah, essendo sì. portatile, dovete yeah. yeah. spostarlo, eh, ciao! Eh, così, ma posso... uno... il computer yeah. cosa. Vi spiego anni, un po' di esperienza. Sì. Magari le prime volte si usava il computer della classe, giustamente la collaboratrice scolastica, quando sono le 4 e va via da scuola, perché va via da scuola e vede il computer acceso, giustamente una sua eh, sì. eh, sì. eh, sì. mansione manzio, sì. spegne, spegnendo il computer, essendo collegato al cordone umbilicale, la stampante non ha più i dati per andare avanti, cui si blocca, per cui se prendete l'abitudine del G-code, è eh, meglio, scusate, del G-code sulla STL caricato i progetti magari fanno esatto. una volta e sì. poi via via una svolgere. grandezza che hanno il file che Sì, la scherina ma secondo ah. me ci sarà più il problema di pubbli da anni di code e... ecco. ma il seguito che già si chiama usbutare uh, una chiaretta usb, posso un USB quindi... no no no attenzione questa qui è una micro usb ah. tipo quella del telefonino usb ah. che va al computer per cui no, no, no, questo modello di stampante, l'unico sistema è la sì, SDK. Sì. Faccio questo, però ci sono altri modelli che invece hanno la porta USB per mandare i FI file tramite la porta USB. Okay. Queste sono le schede SD. ok? Basta, poi vedete che il resto hanno cambiato la manopolina, è ancora più intuitivo che sia da ruotare a destra e a sinistra, quella invece sembra quella del forno per impostare la temperatura, okay? eh, qui è ancora più intuitivo che sia una rotazione esatto quindi rotazione destra e sinistra nel menu per andare in alto e in basso premo per confermare sarebbe il click basta quindi l'unboxing è, è non Ho il tipo di lacca o è una lacca questa questa questa è il quella della, della nova no. questa qua la, più che più la, mia no. No. la la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 Appena finirà, il pezzo, vi facciamo vedere, appena finirà il pezzo, vi facciamo vedere come si stacca e poi simuliamo il fatto di sostituire il filo. Ok? Come, quindi, toglieremo, se prima abbiamo inserito il filo, facciamo finta che abbia fatto due anni di stampa e che dobbiamo cambiare il filo. qui vi facciamo vedere anche la procedura contraria nel tirarlo Cambiati. via. Attenzione! Anche se devo cambiare il colore, Giusto. Eh, sì. eh, sì. sì, Esatto, eh, ecco, che, però non passi il messaggio del faccio una stampa cambio il filo <ride> cioè, se il filo va bene anche lo dico magari c'è l'alunno che dice ma io lo voglio bianco no cioè, si sceglie prima una, ma è chi lo vuole rosso si stampa il rosso, il nero, il blu ma poi si può colorare ecco ehm, ni. Ni. Ni. Ni. io non mi infilerei in no. questa roba <ride> ok quindi sì. Esatto, eh, pinzettine togliete, esatto. togliete non... Usate la spatola direttamente sul piattino okay. ma togliete proprio il vetrino dalla... dalla Quindi esattamente come prima, mai la lacca no. dentro, mai, mai perché c'è l'estrusore. Ce l'avete anche scritto. E mm -hmm. no, non okay. fatelo assolutamente. Prendete sempre l'abitudine, qualsiasi operazione che devo fare dentro la stampante, stacco il vetrino e lo porto... E' freddo te Sì, ma anche il pezzo è freddo. Anche eh. Emanuele anche no? Ah, Scusami. Sì. Sì, anche Orazio vede che... vede Orazio. Se vi ricordate il primo filmato con cui abbiamo iniziato, in cui c'era il ragazzino che metteva sulla chiavetta USB e andava a stamparlo, avete visto che abbiamo iniziato così e abbiamo concluso così, per cui quel cartone non è la realtà. Ok, quindi passate pure il vetrino e adesso vi facciamo vedere come si stacca. No, Stacca tu. Manuele e Roberta un progetto Mari e Monti direi no? Un progetto Mari e Monti esatto <ride> fantastico come il vino che avete di voi Beh, l Italia Unita abbiamo approcciato l'Italia in un'estate lo strato di Raca non si vede gli <ride> auto Eh, allora toglierlo adesso cambiamo il filo mettiamo il vino mettiamo eh, questo prima per eh, sì, sì, ah, se eh, la spatolina ah si usare sfruttare le mani per forza si stai sicura che se fai eh, così non pensavo fosse più in campo no ok dai che... ah, ecco il piattino non lavato ogni volta Dopo un po', attenzione, eh, acqua calda e fatti, basta, acqua calda e un po' di sapone. Si si se proprio il sporco di anni. Anche se qualche modellino non vi si stacca, perché può succedere che ha un'adesione particolarmente forte, mettetelo la no, la, sotto l'acqua calda. Sotto l'acqua calda? Ah, sotto l'acqua calda. Si scioglie la lacca. Sì, ai 40-50 gradi del rubinetto si scioglie la lacca, ma non si scioglie il pLA. Per cui è molto più facile, per cui adesso ecco più il pezzo è adeso, ecco vi dico se stampate un, un quadrato, un rettangolo che è molto adeso, sarà dura tirarlo tirare vero? Per cui non impazzite troppo, perché magari rischiate con la spatola che vi scappi la mano e faccia male, per cui fatelo voi magari, e se proprio proprio andate in bagno, acqua calda, sì, sì, sì, e viene ne viene un attimo, cioè proprio non vale la pena faticare. Cioè, si taglia quel pochino, poi prendo le robe, per il cambio un, un quarto d'ora? Eh, ah, eh, sì. eh, eh, allora adesso per cambiare il filo la stessa in procedura in di in prima in quindi premo 10. sul menù scelgo prepara. prepara ok e poi scendo di nuovo giù fino a cercare il cambia filo ok do il via Aspetta che si scaldi e che mi dia quel, faccia quel pip che faceva anche prima, in modo che io possa poi togliere il filo. Adesso aspetto un attimo, perché come vedete si raffredda molto velocemente. Bisogna pulirlo fra un cambio dei cibo e l'altro. No, tu quando poi cuolerà il filo lo lascerai colare fino a quando non prende completamente il colore del nuovo filo. Ecco, vi facciamo vedere solo adesso un'attenzione una quando viene fuori il filo. Ok, vediamo, siamo a 170. Si comunque emette un sinera acustico per cui è fastidiosissima se non capito quello che dice. Cioè, senso, non è che dici vado via. Sì, sì, se adesso io provo a tirare non esce? Sì, Finché non esplode. È ripetitivo veramente. Finché sì, sì, non esplode. Poi fischia, come dice, date la mossa a metterlo dentro, io lo infilo, premo sulla parte arancione, lo infilo e gli dico guarda che ok, te l'ho infilato, va bene, e eh, comincio a tirarlo sì. ed esce, sicuramente la prima parte sarà del colore del filo precedente fino a quando non si è tutto pulito. Infatti vedete che è rosso all'inizio perché ce n'è una parte all'interno dell'estrusore. Allora io aspetto che diventi completamente nero, non ho timore di perdere qualche centimetro di PLA, non, non importa, perché se poi inizia la stampa metà rosso, metà nero. Ecco, il fatto che fate questo cerco qui è, è voluto, eh? è proprio voluto il fatto che faccia la matassina, cioè è proprio nelle firmware della macchina il fatto che faccia questo movimento circolare per fare in modo di non fare la colmina, ok? La stava finita e sì. la stava finita sotto. adesso lo so. stop. stop e lei capisce che ho finito la mia operazione, basta. Ok, eh, il filo, zoomiamo un attimo qui, quando lo tirate fuori dalla macchina e quindi dobbiamo prepararlo per altre stampe, mm. così non può essere... Non va bene. No. Non va bene. Se vedete, è quello che ha tirato fuori prima Roberta, no? È leggermente eh, fuso ancora. Ah. Quindi ah. ha perso completamente la forma cilindrica ed eh, è tutto. E non lo prende bene un Esatto. Allora il consiglio è quello con una forbice mm. di tagliarla, possibilmente se ci riuscite un po' a coltello. Ah okay. ok. Quindi non succede, non è che esplode allora, la strada. Questo nero era tagliato dritto. Okay, per cui, se ce la fate, la tagliate leggermente okay. in diagonale. Leggermente in diagonale. Okay? Quindi, a questo punto è stata tolta la bavetta ed è pronto. O lo fate all'inizio o lo fate dopo, quando volete, insomma, prima di inserire dentro. La quando dovete trasportarla, mm -hmm. potete decidere voi se togliere il filo o se tagliare. Tagliate ad una certa altezza qua, qualche centimetro. Ah, mm -hmm. eh, ok. È quando la mettiamo via allora forse già si diceva quando la metti via per un lungo tempo no poi tutto la pulisci con lo scomolino io ho una domanda ma queste imperfezioni puoi grattarle? con la sua grattarla e con un po' di carta di trappola o la limettina o la limettina? anche la limettina va bene la smeriglia si la smeriglia invece è proprio così tolgo la cosa la smeriglia No, diceva di no, ma noi prenderemo altre cose. Stef, riporto, per due ne do anche la Avete domande? Domande? No. no. Eh. Tutto molto semplice, ci piace tanto. Sì, sì. sì, sì. sul sì. lato sì. destro avete il logo della rete. Eh, sì. Il problema è che non prende il colore esatto. o non si copre il rosso non prende, non prende, non prende colore. il colore allora il colore darlo con le bombolette con i crisi eh, però allora tardi abbiamo sapato che le ha e forever e poi e, e allora voi quanti colori avete guarda adesso abbiamo nero rosso. nero rosso e un verde fluo in questo colore okay. <ride> quando sono finiti quelli 20-25 euro ma altra domanda si può fare un oggetto che abbia due colori un certo no. il filo che... Allora, esistono i fili multicolor, mm. però attenzione, è multicolor, cioè... Dove è... cambia caldo. Esatto, sì. esatto. Per cui lo vedete in progressione, può partire con un colore e finire no, con un parte. io non posso parte. fermare, cambiare il filo no. e farvi parlare. Se ci riesci, ci scrivi. Ci dici e <ride> <è, ride> e, e vediamo. che ci <ride> Eh, eh, eh, eh. Eh. ci sono quelle che fanno il colore ci hanno fatto vedere un esempio sì, tutte le decorazioni sulle torte no? Sì. bello anche a queste questo. no anche bello, bello. non questa mi sì, lascio immaginare sì. le potenzialità di apprendimento delle stem eh? che ci sono dietro questa parte tutta la parte di programmazione usare i colori acrilici sì, sì, sì. Allora. si eh, allora, si allora i tempere si staccano sì, sì. Eh, I miei alunni fanno quei pennarellini e per un paio di giorni durano, poi basta però. Eh, però... Se, dipende dalle vostre velletà, eh, se è una roba che deve rimanere per tanto tempo eh, ci vuole un, un prodotto sì, sì, sì. aggressivo. Sì. Eh. Io volevo dire, ci sono delle criticità che succedono, spesso le incontrerete. Ah, è, non, è che non sempre il modello che io ho pensato i 50% a volte stampa male per cui lì è da, da riprovare la stampa, magari gli strati non vengono bene, i layer non, non, non, non per fare, e lì dipende dal modello o non, dalla stampa. Ah. Eh, è, un e, esempio eh, che dovete stare attento sì. per considerarsi il, il classici. Eh. Eh. Allora. Se, ad esempio, c'è qualcosa di staccato, cioè il vuoto, lui il vuoto non si ok? per cui, ad esempio, molto difficile, ma se un oggetto è non appoggia al piano, magari, adesso Razzi è stato bravo prima perché il Polo Europa, avete visto che le lettere le ha, le ha, le ha alzate, le ha sollevate, ma mettiamo caso anche su questo oggetto che avete visto proprio nella modellazione iniziale, ci fosse stata una o due lettere che hanno eh, superato la superficie. magari impercettibili all'occhio, però magari c'era un punto. Lui comunque lo vede, allora cosa succede? Che il primo strato di adesione per lui non è più il piatto intero, ma è quella letterina che sporgeva. Quindi mm. quel pulsante lavorare al piano non ti salva da questo? Mm, no, ancora al piano per la lettera cioè, che, che lì, vede. Eh, ecco, per cui vi posso dire che la più della metà delle colpe è sul modello 3D, per cui concentrate sul modello 3D. questa, Il paragone ci sta con la stampante Agente, ok? È come prendere un foglio e dire, ah, ma qui ha scritto A senza H, è mia colpa della stampante, no, ok, per cui la stampante una volta che gli date il file, lei stampa, ok? Quindi andate sempre a vedere a monte se il modello 3D è fatto bene. Se è fatto bene e si è perso qualche livello, provate magari a dare un riempimento maggiore, provate a dare una eh, velocità di stampa inferiore, ok? Per cui queste cose qua sono quelle che... Eh, sì, sì, sì. Damiano ufficialmente vieni qui a ricevere la... Stupide, adesso man mano lei che è comodo da ritirare tipo la statuetta del delegato uguale ti premia e non mi questa è la tua poi chiamiamo il si no lascia la vita carissima la 174 lotteria la grande privacità le montessoriali. Chi eh, una cucina, che a, a, a, a la vicino a su, vicino a su, vicino a Grazie, spero di utilizzarla appieno. Grazie. Grazie, sono, sono contento pure io. Grazie, grazie anche al vostro dirigente per il lavoro che ha fatto.